sulle nostre riflessioni riguardo alle figure femminili che la Bibbia ci presenta e ci siamo soffermati appunto a Agar, l'altra volta abbiamo parlato di Sara e oggi vogliamo soffermarci e meditare insieme, riflettere, estrarre degli insegnamenti, degli spunti, un po' di sfida anche, con la figura di Agar. Questa figura fa capolino nel racconto biblico, nel libro della Genesi, al capitolo 16 possiamo leggere qualche riga per vedere un pochino che cosa la Bibbia ci dice riguardo a questa figura femminile versetto 1 capitolo 16 del libro della Genesi Ora Sarai, moglie di Abramo non gli aveva dato figli aveva una serva egiziana di nome Agar Sarai, disse ad Abramo ecco il Signore mi ha fatto a sterile, ti prego, va dalla mia serva Forse avrò dei figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così dopo dieci anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. La Bibbia non ci dà molte informazioni riguardo alla figura di Agar. Quello che la Bibbia si interessa di dirci è che lei era una serva egiziana e se magari si va ad approfondire un po' la, la parte storica si può dedurre insomma, che Abramo avrà acquisito, diciamo, preso con sé questa serva nella sua permanenza in Egitto. Sappiamo che questa donna era la serva, era di uh, Sara e che come era abitudine dell'epoca, o comunque una maniera di fare, quando la moglie non era capace, non era in grado, non poteva dare figli al marito, era una consuetudine quella di dare la serva per poter appunto generare dei figli, e comunque sarebbero stati figli della sposa principale, diciamo. Ed è questo che è successo, che magari oggi ci può sembrare veramente assurdo, ma effettivamente era un'abitudine consueta all'epoca. Ma troviamo questa figura femminile appunto che fa capolino nella promessa che Dio ha fatto a Sara. Quindi come anche l'Apostolo Paolo poi nella lettera ai Galati usa questa, questa situazione come una metafora di quello che è l'opera della carne contro l'opera dello spirito. Sì, perché Agar viene menzionata appunto nel Nuovo Testamento come se fosse una figura di un'opera carnale che Sara ha voluto creare, ha voluto eh, dare una mano diciamo a Dio, ha voluto realizzare lei questa promessa pensando che insomma il tempo stesse passando come abbiamo visto nel precedente studio l'impazienza l'ha portata a creare questo. Ma quindi Agar, che cosa possiamo noi imparare dalla sua figura? Abbiamo visto che è questa serva, abbiamo visto che è stata presa, è stata data per sposa ad Abramo e la Bibbia ci dice che cosa? Che effettivamente quando Abramo si unisce ad Agar si concepisce un figlio. Proseguendo nella narrativa biblica ci viene detto che Agar quando sa di avere questo figlio nel ventre guarda con disprezzo la sua padrona Sara e che, con la permissione del marito, Sara comincia a trattarla duramente, comincia a essere dura, con assio nei suoi confronti. E per proprio questo Agar decide di prendere e scappare lontano dalla sua padrona. È interessante leggere... Questo, questa parte del racconto che si trova appunto sempre nel libro della Genesi perché troviamo una Agar che sta girovagando nel deserto senza meta eh, ferita mh, arrabbiata probabilmente delusa, spaventata e che qualcuno va a lei incontro dice così la parola l'angelo del signore la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto presso la sorgente che è sulla via di Sur e le disse Agar, serva di Sarai «Da dove vieni e dove vai?» Le rispose, «Fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona!» L'angelo del Signore le disse, «Torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano!» L'angelo del Signore soggiunse, «Io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa!» L'angelo del Signore le disse ancora, «Ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele!» perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Questo è un punto estremamente interessante, perché questo angelo del Signore, che è una rappresentazione del proprio Dio, di Cristo, che si è presentato comunque davanti a questa serva, e che, le ha e che appunto le ha dato questa parola eh, di direzione, questa guida, questo orientamento, e questa sfida. E seguita questa, le ha dato anche una parola di benedizione, ossia ha detto bene delle parole buone a riguardo suo e di suo figlio. E qui c'è uno dei primi insegnamenti che noi riusciamo a estrarre da questa circostanza, tanto riguardo alla figura di Agar, tanto quanto alla figura di Dio. Sì, perché queste storie ci rivelano tanto dei personaggi, ma ci parlano anche molto del nostro Signore. E che cos'è la sfida dell'ubbidienza. Agar potrà aver avuto e sicuramente avrà avuto tanti difetti, ma non è stato facile seguire questa direttiva da parte di Dio in una situazione così difficile. Ma la Bibbia ci dice che cosa? Che Agar ha obbedito a quello che le è stato detto. E questa è una sfida per noi. Quante volte il Signore magari tramite il suo, la sua parola ci guida a fare delle cose che vanno contro quello che noi vogliamo? Perché qui il Signore usa espressamente la parola di umiliarsi. E così come Dio usa l'Apostolo Pietro nella sua epistola dicendo: Umiliatevi dunque sotto la potente mano del Signore. Umiliarci è una cosa che a noi non piace fare, soprattutto a noi donne, è una sfida per noi. Umiliarci davanti agli altri, è... anche per gli uomini in realtà, proprio l'essere umano. Ma qui vediamo che dietro questa ubbidienza, quindi anche dietro questa umiliazione esiste una benedizione. E qui vediamo il nostro Dio come che cosa? Il Dio che ti vede nell'afflizione. Il Signore non è passivo davanti alle nostre afflizioni, non è passivo davanti a delle ingiustizie che magari viviamo. Ma Lui anzi si presenta e si aiuta e ci guida. Forse non sempre le istruzioni sono esattamente quelle che vorremmo sentirci dire. Spesso vorremmo soltanto sentirci dire, fai giustizia signore, ma dietro l'ubbidienza esiste veramente la benedizione. E quindi questo è uno dei primi atteggiamenti, delle prime insegnamenti che noi possiamo estrarre da questa figura femminile che è quella di Agar. E che tramite lei e tramite comunque la sua storia noi veniamo a conoscere il Dio che ti guarda nell'afflizione. La narrativa biblica prosegue riguardo alla storia di Agar e di suo figlio Ismaele che viene alla luce, alla luce, nasce e continua a vivere appunto con Abramo e con Sara. E nel frattempo la promessa fatta da Dio si adempie nella vita di Sara che dà alla luce Isacco, il sorriso. Ma la Bibbia dice che cosa? Che Ismaele, che era più grande rispetto a Isacco, in una certa dinamica ride del, del fratello e la Bibbia dice che cosa che Sara vede di cattivo occhio a questa situazione possiamo immaginarci già come era il clima all'interno della casa su via e quindi che cosa ci rivela la Bibbia leggiamo insieme nella, nel libro di Genesi questa volta al capitolo 21 versetto 9 Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana rideva allora disse ad Abramo caccia via questa serva e suo figlio perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. La cosa dispiace moltissimo ad Abramo a motivo di suo figlio, ma Dio disse ad Abramo, non addolorarti per il ragazzo, né per la tua serva, acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza. E la storia prosegue che Abramo obbedisce a Dio, fa girovagare, quindi manda via Agar e manda via suo figlio, che si mettono a girovagare appunto nel deserto senza meta, al punto che Sara finisce anche, scusate, Agar finisce l'acqua e la Bibbia dice che cosa? Sempre al versetto 15 del capitolo 21. Quando l'acqua dell'otre finì, lei mise il bambino sotto un, ar un arbuscello e andò a sedersi di fronte a distanza di un tiro d'arco perché diceva che io non veda morire il bambino, e seduta così di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del ragazzo e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse, Che hai Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dove era. Alzati, prendi il ragazzo e tienilo per mano, perché io farò di lui una nazione. Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua e andò, riempì d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. Dio fu con il ragazzo, egli crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli si stabilì nel deserto di Paran e sua madre gli prese per moglie una donna del paese d'Egitto. Quindi noi vediamo che una storia che apparentemente doveva essere veramente drammatica, doveva finire veramente con un disastro, con la morte sicura di Ismaele e della mamma in mezzo a un deserto. Immaginiamoci il cuore di Abramo perché non sapeva che cosa Dio avrebbe potuto fare in favore delle della, del figlio e della serva ma Dio aveva dato una parola ad Abramo dicendogli stai tranquillo e quindi eh, vediamo la fedeltà di Dio nella vita anche di Abramo di questa donna e del figlio Ismaele noi sappiamo che questo poteva essere risparmiato sicuramente sì avendo avuto un atteggiamento diverso da Sara ma tutte le cose alla fine eh, cooperano in maniera che noi possiamo estrarre un insegnamento e io vedo qui Veramente come poi Agar chiama il suo Dio, è Roy, ossia è davvero il Dio che vede nell'afflizione. E tramite questa storia è questo che noi riusciamo a vedere. Che quando noi non riusciamo a vedere nessuna via d'uscita, Dio è colui che ci vede nell'afflizione e fa di più, ci guida e apre i nostri occhi per vedere quello che forse non siamo in grado di vedere. Che cosa è? da vedere, che cosa abbiamo bisogno di vedere davanti a noi perché il Signore ha una provvidenza pronta per la tua vita ha una provvidenza pronta per la mia vita nel momento in cui noi scegliamo il cammino dell'obbedienza questo è quello che noi possiamo estrarre una delle storie, uno degli insegnamenti che possiamo estrarre credo che se ci soffermiamo a meditare su questa parola su questa figura femminile il Signore ha molto di più da rivelare nel tuo cuore ha molto di più da mostrarti ma l'ubbidienza è l'accesso alla benedizione e nonostante noi possiamo girovagare in un deserto che ci sembra eh, senza nulla, senza nessun tipo di provvidenza, morte sicura, Dio è colui che apre i nostri occhi e ci fa vedere veramente delle oasi, dei pozzi di acqua viva davanti a sé. Tramite Gesù Cristo, che noi vediamo qui davvero rappresentato come questo angelo di Dio, Lui apre i nostri occhi e ci mostra questa fonte di acqua viva. Che fuoriesce dal nostro essere anche tramite lui quindi che Agar possa essere un grande insegnamento per le nostre vite e che Dio possa venire incontro alla tua afflizione e aprire i nostri occhi per vedere quello che forse non riusciamo a vedere in questo esatto momento Dio ti benedica cara sorella e alla prossima puntata della nostra Teologia per Donna qui a Teologia 1 del professore Walter Bini